che la provincia ha fatto legittimamente un bando per eh, chiedere anche eh, proposte alternative rispetto a quelle di La Terza e poi eh, ha preso una decisione eh, che è stata quella di privilegiare il progetto del Sole 24 Ore. Io eh, non conosco il progetto del Sole 24 Ore e quindi non mi posso esprimere, so soltanto che noi non siamo partner e non siamo partecipi, mentre eravamo partner e partecipi del progetto. Eh, presentato dalla terza, che ha dato grande successo al festival in questi 15 anni. Cambiare si può, però eh, chiaramente comporta anche dei rischi. Per quel che riguarda noi come università, la grande differenza è che di un progetto eravamo partner, nell'altro non, nell non siamo coinvolti, almeno fino ad oggi, vedremo se ci coinvolgeranno.